Dormiti. Sì, ecco il santuario Aoki, ah, okay. riesci a farci intrufolare nel santuario? Posso provarci hmm. Ci risiamo ragazzi! State allerta ragazzi. Non possiamo sapere quali pericoli potremmo incontrare. Già, tipo... qualche vaso con dei fiori terrificanti. E affarini volanti, rumorosi e coccolosi. Ehi, hey, che simpatico, dolce. Dolce. Oh. Trek, svegliati. Trek? Sì, sono sveglio. Mm? Guardate lì! È il guerriero Solark, ma se ne sta lì immobile! Vista l'accoglienza ricevuta da Palladium, direi che dovremmo essere super ultra prudenti! I nostri guanti non funzionano neanche questa volta! Solo chi ha i frammenti può usare i poteri! Ciò significa che questo bel addormentato ha il nostro destino nelle sue mani insonnolite! Mm -hmm. Secondo voi si è addormentato con gli occhi aperti? Trek!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 Per quale motivo siete qui? Noi siamo i guardiani di Gorm e stiamo raccogliendo i frammenti del cuore del Titano per ristabilire qui. Ristabilire... Dobbiamo portare i frammenti a Lord Sol che ci attende nel Tempio dell'Eterno Equilibrio. Veramente? E avete portato con voi i frammenti? Mm. Trek, eh? i frammenti! Sì, sì! Certo, e eccoli qua, i quattro... i quattro fra... Hai osato attaccare il santuario! Aspetta! Trek, svegliati! Eh sì? Chi è che urla? Come ci sono finito a terra? Mm. Stavi per schiacciare un tirillis. Ognuno di questi fiori impiega 500 anni per sbocciare. Provengono tutti dalla stessa pianta madre, l'ultima della sua specie. I placidi morchini dipendono dal loro nettare per il sostentamento. Mm. Mi dispiace tanto. Anche i piccoli morchini fanno parte dell'equilibrio di Gorm e io ho giurato di proteggerli.